Morta Nupe Volevi dire carino? Oh, cosa sta dicendo il Gormita più carino di sempre? Ha detto che ci schiaccerà come insetti. È adorabile, posso tenerlo? La prova sta per iniziare. Andiamo. Non possiamo combattere contro Cosmire. È evidentemente l'essere più innocuo del mondo. Wow. Ok. Forse non sarà il più innocuo Ma è comunque il più carino Prezzamento! Mm. Yeah! Ah! Wow. Ah. Cosa farebbe un vero tempestoso? Lo so! Sparare più in fretta!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 sì, vai, vai, vai, vai, Sì! Scudo di luce! Ah. Benvenuti nella mia umile dimora. Prima di iniziare la prova è bene passare per le presentazioni. Il mio nome è Kionos, guerriero mecha del ghiaccio. Sono onorato di conoscerti, Kionos. Il mio nome è Ikor, guardiano del ghiaccio. E io sono Icalos, guerriero gormita del ghiaccio. Loro sono tra i guerrieri più intelligenti di Gorm. Il loro combattimento sarà sicuramente epico. Intendi di sicuro noioso. Le regole del combattimento saranno le seguenti Attaccheremo a turno Vincerà chi espellerà per primo il proprio avversario dall'arena Finalmente, una prova come si deve Sarei onorato di partecipare al primo turno, maestro Kionos Sarà fatto, compagno d'armi Doppia Mega Puffera! Ah, un doppio attacco! Oh! Manovra di evasione 42B ah! Ah! Oh! Beh, cosa c'è di così divertente? Era scontato la doppia mecca bufera è una tecnica Kionos di livello 1 me la ricordo dalla scuola congratulazioni giovane guardiano vedo che hai familiarità con le mie tattiche toccate in questo caso il livello 1 non sarà sufficiente Icalos useremo una tecnica kyonos di livello 2 sicuro di riuscire a controllarla? io sì devo farlo in tal caso onda gelida impetuosa Wow, che succede? Il suo attacco accelera ogni volta che colpisce le pareti di ghiaccio. A Icor serve una concentrazione sempre maggiore. Yaaaaaah!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 Che bella coppia di smidallati, e io dovrei che... sfidarli! Ma che accidenti! Ah. Fammi indovinare, il vero guardiano del fuoco non poteva venire e ha mandato il suo fattorino? Ehi! Hey. È l'esatto opposto di ciò che mi aspettavo. Beh, tu sei l'esatto opposto di un gormita affascinante. Boom! Il guerriero Mecha ha appena detto a Saburo che è brutto. Non mi sorprende che una creatura del fuoco non conosca le buone maniere. Guardate questi due zucconi Mi fissano come sto a Ehi hey, bestione, modera il linguaggio Conosci le regole fattorino Se abbandoni l'arena perderai Se sono io a fuggire, vincerai Ma non credo che possa succedere Boo! I suoi boom mi stanno dando sui nervi Non voglio starmene qui ad ascoltarti solo perché è la mia prova Sai, io potrei... Mega fiamma! Concentrati! Ehi, hey, non ero pronto! <susurra> Sembrate due minuscoli e puzzolenti, Markogon! Morcogon? Beh, allora tu sei un... sei un grosso ammasso di rifiuti! Riff, concentrati! Eh, <susurra> eh! <susurra> <susurra> con una puzzetta dei Morcogon! MEGA FIAMMA! Alla faccia tua? Beh, alla spalla tua? Boom! Oh sì? Bab! anche tu sei brutto! Riff, devi concentrarti, altrimenti... MEGA FIAMMA! Taglio fiamma! Uh! No, grazie! Uh! Eh, a un passo! A un passo dall'annoigliarmi mia morte! Boom! Riff, uh! eh, guarda! Lo so, che sbruffone! No, guardagli la schiena. La schiena? Ogni volta che Nucleor dice boom, si volta di schiena. Ed è lì che ha le riserve di energia. Dobbiamo colpirle. Concentrati al massimo, non appena Nucleor si mette in posa. Ok, mi concentro. Il ragazzino dai capelli arancioni si è appena beccato una ramanzina dal suo grosso e bruttissimo amico. Che c'è? Voidus ti ha preso la lingua. Oh, ho capito. Non sai nemmeno parlare perché sei un minuscolo e puzzolente morcogon. È bella Salve guardiano, sono Motak Il mecca Gormita che è stato assegnato al regno della roccia Motak sembra imbattibile Ci penso io Pronto a combattere? Penso di sì Vai Trek, vai! T-R-E-K-Trek! Guerriero Gormita, affrontami e mostrami quanto il tuo guardiano sia valoroso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 HM RAA Unger H overwhelm H -hmm. HUH емон H trying to die HUH wheels 豹 older poetic HM Oh Oh Roba veramente forte Aumentare la spinta al 200% Aumenta quello che vuoi, Mecha La roccia resiste e vince sempre Visto? Non puoi spostarmi Track. E ora staremo proprio a vedere come te la caverai contro pura energia mecha, eh? aspetta, ma che succede ora? Meca energia si lega a qualunque altro tipo di energia, rendendole così molto più potenti. Non dovresti servirti di ciò che non puoi controllare. Ricevuto! Meca valanga! Tonda no! di razza!